Ciao, mi chiamo Sharon e volevo raccontarvi la mia esperienza uh, con Emanuele. Con lui ho fatto una call di un'ora qualche giorno fa. Ho avuto l'occasione proprio di poter sperimentare il suo metodo su di me ed è stata un'esperienza davvero unica perché ho scoperto già subito in un'ora come possa essere potente avere dall'altra parte una persona che abbia l'intuito uh, e di, eh, di comprendere la tua situazione ma soprattutto da farti da specchio. Cosa, cosa intendo? con Emanuele abbiamo affrontato un tema che volevo affrontare io, volevo appunto Uh, io essere io la prima a voler uh, proprio parlarne: perché eh, giustamente ci può, può succedere che ci svegliamo la mattina e ci rendiamo conto di avere un problema che vogliamo affrontare, un cambiamento che vogliamo apportare alla nostra vita. Uh, lui mi ha chiesto appunto di descrivere uh, la mia situazione eh, di come io mi sentissi in quella situazione contrapparola, di come io mi sentivo in rapporto con come vedevo le altre persone, come vedevo il mondo. Uh, in breve devo gli ho detto circa nove parole e da queste nove parole lui è tirato fuori in una, un'analisi veramente puntuale della, del pensiero limitante che io eh, mi ero autoimposta senza veramente non dico non saperlo in fondo, in fondo credo che noi tutti un po' eh, sappiamo eh, di porci un po' dei pensieri limitanti ma o, o comunque eh, siamo coscienti delle situazioni che viviamo ma Facciamo fatica ad essere onesti con noi stessi. Probabilmente il nostro subconscio sa cosa è giusto e è sbagliato, dove noi ci stiamo limitando, limitando, ma poi non siamo bravi a dircelo razionalmente. E la, la, con Emanuele è stata veramente potente perché l'analisi la, che lui ha fatto della situazione con le pochissime parole che gli ho detto è stata veramente realista, sincera e puntuale, da mettendomi davanti appunto alla verità, perché praticamente lui mi ha fatto da specchio, non ha fatto altro che restituirmi quello che io gli avevo detto, ma mettendomi davanti agli occhi, perciò a questo punto non potevo più nascondere la tassa sotto la sabbia, perciò eh, diventando consapevole che appunto mi autonimitavo dentro di una scatola quando il mondo fuori è completamente... Basso e pieno di possibilità, a questo punto non possiamo fare altro che cambiare. Con lui abbiamo fatto anche un momento di, dove io ho chiuso gli occhi: mi ha chiesto di immaginare una situazione, appunto, di avere una mia visione. È stato veramente illuminante anche questo passaggio perché ho preso veramente coscienza del mio desiderio, dei miei sogni, dei miei obiettivi che stavo probabilmente lasciando in un angolino, ed ero forse anche disposta a sacrificare per un qualcosa che era una felicità illusoria. E diventare cosciente anche di questo ti fa veramente cambiare, no? Ti fa fare quello switch nel cervello che ti fa dire, ok, io mi sono sempre veramente limitata dentro una scatola, nella mia scatola, che fortunatamente non era una scatola buia, però ero in una scatola con la penombra e mi stavo negando forse di essere veramente felice. Eh, è stato una col di un'ora è stata così potente che già io il giorno dopo ho cominciato a riscontrare i primi cambiamenti dentro di me. Ho cominciato a guardare il mondo in maniera diversa. Eh, il primo cambiamento eh, sono stati anche dei cambiamenti proprio di, di decisioni piccole eh, anche banalissime. Eh, vi faccio un esempio il, se fino al giorno prima eh, io uscivo e andavo a fare colazione al bar e entravo in questo bar con veramente il mondo intorno a me avvolto di una penombra e prendevo sempre la stessa colazione e lo facevo quasi meccanicamente perché ero chiusa in questa mia tristezza che non volevo né vedere né accettare eh, improvvisamente il giorno dopo non che la tristezza fosse sparita ma la tristezza, tristezza c'era ancora ma era in maniera completamente diversa perché essere chiusa dentro una scatola eh, non, era, non era più de chiusa dentro una scatola nella penombra ma era una tristezza immersa nel sole, nella luce e banalmente andare al bar non ho fatto assa colazione ma mi sono concessa della scegliere scegliere che, che tipo di brioche volevo quella mattina, non prendere la stessa solo come un'autona o come veramente un piccolo robot che sceglie sempre la stessa cosa ma scegliere per la prima volta qualcosa che mi rendesse veramente felice, rendesse la mia giornata migliore io vi consiglio veramente di provare una, anche solo un'ora di call con Emanuele e poi decidere se lavorare o non lavorare con lui io ve lo consiglio perché è stato veramente ma veramente potente vi auguro a tutti una buona giornata e soprattutto vi auguro di iniziare a portare un cambiamento alla vostra vita.